Se uno la guarda è un pentagono, poi la guardo meglio è una piramide a base pentagonale, se la considero nelle tre dimensioni. Poi invece se la voglio considerare con gli spicchi sono tre triangoli. Come decido di guardarla cambia quello che vedo, cambia anche se la giro, può sembrare una freccia se la metto sotto sopra cambia ancora. La cosa veramente interessante è che questo cambio di prospettiva, quasi questo gioco di specchi che sembra esserci, da una parte il rosso, rosso dall'altra l'azzurro e dall'altra come il doppio, quello che si chiama il doppio in questa carta, come un riflesso, un rivedersi, simili ma non perfettamente uguali tutto in questa carta parla di una visione contemporanea e molteplice della realtà ora la cosa che a noi ci frega sempre continuamente è il fatto che tutte le volte che ci troviamo in una situazione un pochino al di fuori dell'ordinario ma non per forza epocale, un pochino al di fuori dell'ordinario, anche solo un cambio nel percorso abituale, un imprevisto, qualcuno che ci ruba il parcheggio sotto casa. La modalità che conosciamo più d'ogni altra per relazionarsi a quello che ci accade è pensarlo. Quindi qualsiasi cosa noi incontriamo di solito nelle nostre giornate, piccola o grande che sia, legata all'emozione piuttosto che all'azione, piuttosto che alle scelte, siamo abituati prima a pensarla e poi pensarla, pensarla, pensarla e pensarla ancora un bel po' di volte e poi ad un certo momento se ci ricordiamo diciamo, oddio ma io ho anche dei sentimenti, aspetta, ma io potrei anche avere delle percezioni, forse ho anche degli altri corpi oltre a quello incarnato dove abitano le emozioni e i pensieri. Allora mi ricordo che effettivamente di corpi ce n'ho tre, quindi non devo per forza ascoltare solo quello fatto di pensieri e di materia e di azione, ma posso anche allargare la mia presenza ai sentimenti, al sentire, al mondo invisibile, al mondo interiore, al mondo magico. E se faccio lo sforzo e ci riesco di inserire anche questa parte, si completano le due metà e si apre un punto di contatto parecchio più interessante. E quello che vivo nella mia giornata assume tante sfaccettature diverse. Il punto è che è difficile cambiare prospettiva. Perché per cambiare prospettiva bisogna fare qualcosa di diverso dal solito. Bisogna girare la carta, per intenderci, no? Si può fare la ginnastica, si può fare una passeggiata, si può ascoltare una musica che mi cambia la frequenza. Si può fare tantissime cose per spezzare il ritmo e cambiare prospettiva ma bisogna avere la volontà di farle, ed è difficilissimo aver la volontà di farle se non mi aiuto, se non ho qualcosa di pronto nel momento del bisogno. Io ad esempio faccio riferimento a due, o tre modalità che mi aiutano ad uscire dal loop dei, dei pensieri e delle emozioni. <coughs> Sicuramente, <coughs> scusate, Sicuramente nella ginnastica del mattino fare prima la ginnastica e poi leggere la carta ho scoperto che mi è di grande aiuto perché la ginnastica di per sé mi risveglia tutti e tre i corpi, li porta a stare assieme e in modo quasi automatico la prospettiva me la cambia e quindi la carta che all'inizio magari pesco e francamente dico cosa potrei dire oggi di questo, tabula rasa, mentre faccio la ginnastica e non penso a che cosa potrei dire, in realtà sto semplicemente nella ginnastica, poi mi accorgo che c'è tante di cose da dire su questa carta, o da riportare perché le dice la carta, è indifferente. La stessa cosa accade anche nelle piccole situazioni della giornata. Se uno vuole, già da oggi, a questa cosa ci può far caso e può sperimentarla. Quando mi capita un qualcosa che lo sto pensando troppo o mi ci sto emozionando troppo, sta predominando troppo il mio corpo di materia, fatto di pensieri ed emozioni e, e di carne e di ciccia dopo le vacanze, devo spezzare il ritmo, vado a fare una passeggiata. Ascolto una musica, bevo un bicchiere d'acqua, spezzo, mi stacco, interrompo e volutamente faccio spazio a qualcosa che mi apre al sentimento, che mi apre al sentire, che mi apre a una prospettiva diversa. Solo così si riesce a venire fuori dal loop continuo di pensare, pensare, pensare, altrimenti non facciamo altro che pensare, parlare, pensare, parlare. E più alimentiamo il circolo del pensare e parlare e più ci prendiamo dentro, più non troviamo vie d'uscita. A volte anche fare il contrario di quello che mi verrebbe da fare è un'ottima sperimentazione in questo senso. Le mie energie non vanno nei canali abituali che già conosco e che quindi so anche bene ingannarmi su come disperderle o non fare troppa fatica se le metto in un percorso nuovo sorprendo me stessa per prima e gli permetto di fare qualcosa di nuovo a queste energie di raccontarmi qualcosa di diverso la vita non deve essere per forza noiosa cioè non per forza è come ce la immaginiamo al risveglio questa è una cosa da tenere presente all'inizio dell'anno non per forza le cose devono andare nella maniera pallosa che mi ero prefigurata, non per forza se oggi la mia giornata prevede di fare un lavoro noioso, di incontrare delle persone che non mi va tanto di incontrare, di vedere dei posti che magari non mi attirano più che tanto, di lavare il bagno, non per forza deve fare schifo perché guardandola all'inizio vedo del dei tratti, dei passaggi, delle situazioni che pff, sicuramente sarà una brutta giornata, sicuramente sarà un anno pesante, sicuramente sarà un brutto lavoro, un brutto viaggio, una brutta serata. Se io mi do la possibilità di cambiare prospettiva sono molto più libera. Questa carta ci racconta che più la guardiamo e più vediamo cose diverse, ci richiama idee diverse, assomiglia a cose differenti, se non parto da un preconcetto. Però, se io non gli do l'occasione, anzi, non mi do l'occasione di vederla ruotare, cambiare aspetto, cambiare forma. Non vedrò niente, la prima cosa che mi viene, che mi salta all'occhio sarà quella, tutte le volte che la guardo, tutto l'anno. Ecco, è la prima diretta del 2023, ricordiamoci che lo decidiamo noi che particolari notare, a che cosa dare rilievo, e possiamo impegnarci per deciderlo, possiamo impegnarci per focalizzare la nostra attenzione o quando è troppo concentrata su un certo punto di vista, su un unico dettaglio, su un'unica modalità, mi sorprendo, faccio qualcosa di inatteso, faccio qualcosa di inusuale, mi aiuto a cambiare prospettiva e vediamo cosa accade. È importante che lo facciamo noi perché se lo facciamo noi scegliamo noi la modalità. Se aspettiamo che lo faccia la vita, la vita non chiede il permesso. Sono cose che accadono, ci si sveglia un mattino e ho un brutto raffreddore. Mi fanno una telefonata e mi è cascato un balcone sulla macchina. Magari mi fanno una telefonata e scopro di aver vinto la lotteria. La vita non, non gliene frega niente se è bello o è brutto. Se c'è bisogno di un cambio di ritmo, e non lo facciamo noi e dopo un po' lo fa lei. Se ce ne accorgiamo volta per volta evitiamo di fare il giro faticoso, di fare il giro lungo, di dover poi risistemare tutto il sollevamento e tutto il marasma che crea la vita quando si muove di sua iniziativa. Insomma, si presenta un bel annetto interessante. Fortuna che siamo solo a gennaio. Domani mattina alle nove. Vi aspetto. Come sempre fate domande, chiedete, commentate, se non siete d'accordo ditelo, confrontiamoci. È bellissimo quando fate domande, quindi non vi risparmiate. Grazie a tutti, buona giornata, a domani. Ciao!